Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamics e Marco007 E siamo tornati su Nintendo Switch Entertainment System Allora, in questa parte dobbiamo fare Donkey Kong 3 Quindi, eh uh, sì Eh, uh, non posso R più Sì no. ZR vabbè Dettagli allora. Donkey Kong 3 è l'episodio della serie che vede Stanley come protagonista La sua serra questo. La sua serra è stata invasata da dispettoso scimmione e da sciami di insetti fastidiosi. Quindi preparatevi a una buona dose di azione e intrattenimento. Armati gli insetti, armati di insetticida e rispedisci Donkey Kong fino in cima alle liane, mentre scacci gli insetti invasori che vogliono sottrarti i tuoi amati fiori. Evita le luci di cocco con cui lo scimmione cercherà di colpirti. E serviti del super insetticida per sbaragliare i nemici e stabilire un nuore. Ok, non ho capito che è il protagonista ancora. Stanley. No, ho sbagliato. C'è pure uno spirito in Super Smash Bros. Ultimate. Sbagliato. Cos'è che vuoi fare? No, ho no, messo no, no, no, no. ah, sì, un players. giocatore. Eh, comunque, noi abbiamo comprato una card per uh, Switch Air. Eh. Eh, come si? Sì? Cosa... Cosa devo fare? Devi mandare Donkey Kong sull'alieno e uccidere gli insetti. E eh, Ma insetti, come? La... Come, come? Come? con Quali comandi? E Quelli no. che stai usando? Non funziona nulla. Perché non funziona nulla? Ti stai muovendo? Ah, pensavo di essere Donkey Kong. Perché? Non che ne so. No, io, io penso di più agli insetti, ma non. Ma che sto costa noi? Ma che cacchio so. È perso solo in questo gioco, quindi probabilmente.. Via Donkey! Via! Super insetticino, morite tutti. Quei Donkey Kong. io yeah, ho vinto. Perché vuole che riavvolga? Boh. Comunque questa è la novità. Io Tories sto roba qua. Ok, Scusa. li avvolgo. Scusa, okay. Ah io non posso farlo. <ride> Perché? Devi tenerlo premuto. Sì, sì, avvolge la mia morte. No, la mia morte. Quando? Qua, qua, qua. Qua. Sì. sono ancora vivo, non ti passo il turno. Eh, non puoi. No, no, no, hai è... <ride> Ok, niente riacvolguture però. Comunque, stavo dicendo che abbiamo comprato una capture card per uh, Wii U e, e Switch, però abbiamo problemi con l'audio e quindi dovremmo comprare Sì, abbiamo problemi proprio. anche che non funziona perché è lento. Sì, il computer è piuttosto lento. Quindi prendi il coso E quindi. E dai. Niente. L'hai fatto pure tu. Sì, ma te è inevitabile. Invece sì. Perché sei stupido. No, quindi dire. probabilmente lo, lo useremo tra molto tempo. Quando ci compri un microfono dove lo dobbiamo comprare un microfono Cioè, quindi praticamente l'obiettivo di questo gioco è uccidere gli insetti e Donkey Kong. Sì. Per qualche motivo. E poi Donkey Kong viene sconfitto per gli insetticida. Quindi Donkey Kong è un insetto. Stupido moscerini. Moscerina, moscerina forma a forma di gorilla. A forma di gorilla. Vai vai vai. Lo stai sconfiggendo? Hai vinto. Ah. Ok. Finito tutto qui? No. Perfect. Ah. Avevo già finito. Fammi controllare finché non muoio. No, que questa è già la versione eh sì, B. Eh lo so. La versione B? si, sì. Tutti, cioè, molti giochi del NES hanno la versione B. Cioè la versione. Sì, intendo che è già. Cioè, è passata la versione B. Eh sì, lo fa. Lo fa in molti giochi. Pure tu stavi più. già a questo livello? Sì. Oh. Ma levatevi so. voi, vermi di cacchio. <susurra> que quello sta ancora di implorare. Il... <susurra> devi spammare cos'è? Perché sto saltando, chi se ne frega dei fiori non mi interessa ah, cos'è quello? Ah, mi ah. sembri volato addosso ah. ah, ah, si, sì, Donkey Kong abbiamo capito Io, potremmo pure già toglierlo vabbè continuiamo un po' che poi che tipi di fiori sono? che razza di fiori? Ah no, ora riesco a vederli bene. Solo che hanno il sotto rosso. Vai usa contro sotto rosso. Sotto di loro c'è cioè, tutto rosso. Wow, di nuovo vinto, sono fortissimo. Ah. Perfetto. Ok, abbiamo fatto bene a continuare. Insetti potete rubarvi tranquillamente questi fiori, io non ne voglio, voglio solo uccidere un po', vi prego lasciatemi in pace. Poi vi ucciderò mentre me ne scappate, però dovete lasciarmi in pace, ok? Wow, yeah, perfect. Basta. <risos> Vabbè, continuiamo finché non <f> finiamo <finishes trans> tutte le vite a questo punto. <suss> Tanto è tipo impossibile morire in questo gioco Wow. Mm. Poi con il rewind. YouTube rewind Quello che tutti amano. Sì. No, ho perso un insetto YouTube rewind. Preso un mm -hmm. insetto implorante, un precante. Mo, Donkey... Donkey Kong sei un genio che te ne vai con la testa dentro la beale. Wow, perfect! Basta! Così no. identico al primo Lo so, ma continuerò all'infinito, finché non finisco le vite Mi dispiace per te Ma io sono ancora al secondo livello Fatti tu. Sono solo suo Guarda, guarda, guarda Muore subito Non c'è niente da fare <ride> Che poi Stanley è diversissimo dal suo artwork Perché rimani fermo? Perché rimani fermo? Oh no, I am dead! Sono morto! Oh no! Oh no! Basta, via, via, Don Q kong Io gli lascio passare gli insetti. Eh, quello più domestico. Basta con queste noci di cocco che vengono solo a me! Io me lo prendo così al prossimo livello ce l'ho già no, no, no. Ok adesso suicidati perché abbiamo finito Guarda è un video lunghissimo oh, 8 minuti Giusto? 8 minuti Un attimo voglio vedervi a quando arrivo Probabilmente all'infinito com'è La prima volta che ho letto Perfect 3000 stavo le per leggere Voltrilegate 3000. Che stupido. Ok, ora suicida. No no, no, no, un attimo. Voglio vedere fino a quanto arriva. Eh, poi io volevo vedere fino a quanto arriva, ma evidentemente il video arriverebbe a tre ore più o meno. Quindi... No. Sì. Mi ha detto Donkey Kong, via! Ti hanno rubato un fiore, lo sai? Ma non mi interessa dei fiori Ti danno più punti Non mi interessa dei punti Ti danno più fiori Wow, mi sa che ho vinto una vita Comunque non mi danno più fiori, punti, Quindi questo era Donkey Kong <ride> 3 non Perché ho tolto quella musichetta sì. Player 1. Mm. Ah. <ride> Quindi questa è la Donkey Kong 3. Quindi questa è la Donkey Kong 3. Nella no, prossima parte faremo. Wrecking Crew. Wrecking Crew. Che sarebbe praticamente Felix. Ha uh... giusto tutto Felix? No. Uh, come si chiama Ralf? Felice giusto tutto Il cattivo Ah Ralf spacca tutto ma il, il gioco si chiama Feriza giusto I don't care non esiste tanto quel gioco appunto Quindi niente ci vediamo alla prossima parte Ciao Ciao